Noi riprendiamo. Alla linea 76 abbiamo trovato l'espressione religione pura e abbiamo capito che la religione pura è quella che opera. Religione pura e senza macchia davanti a Dio padre è questa visitare gli orfani e le vedove. Dunque non c'è nessun tipo di moralismo, religione pura è osservare qua, osservare là, osservare la via, no, religione pura è una fede che diventa operosa, punto, chiuso. Queste premesse sono necessarie per cercare di capire quello che viene dopo, e cioè l'antitesi, e dedicheremo questi 40 minuti a chiarire l'antitesi che c'è a meno apparente che c'è tra Paolo e Giacomo. Paolo è estremamente duro e sintetico, fede sì, opere della legge no. Mentre invece Giacomo dice fede sì e opere anche. Adesso cerchiamo un momentino di capire Giacomo, poi cercheremo di capire Paolo. Giacomo vede con chiarezza un dato. Il demonio crede? Sì, e non si salva. Dove c'è dunque la differenza fra la fede che il demonio ha e la fede che ho io? Il demonio crede e non opera di conseguenza. Io credo e opero di conseguenza. Dunque esistono due modi di credere. Il primo modo è quello demoniaco, il secondo è quello cristiano. Il modo demoniaco è udire, capire, memorizzare. Chiuso. Non si passa a sentire, perché sentire porta ad operare. Il demonio sa che Dio esiste, sì, eppure non si salva. Esiste perciò una fede di tipo intellettuale che non salva. Questa si chiama polemica antignostica. Dicevamo prima che l'ognosticismo è imparare i misteri della fede, accettarli, punto, fine della trasmissione. Se noi prendiamo i vecchi manuali di teologia dogmatica, questi dicono che esistono due tipi di fede, che devono convivere insieme. Il primo tipo di fede è proprio questo, accettare che esista una verità che supera la nostra capacità intellettuale. Presa da sola questa parte della fede sarebbe gnosticismo, io con la mia ragione non arriverò mai a dire che uno è uguale a tre. Però la Trinità mi dice questo. Io non arriverò mai con la mia intelligenza a dire che quel pane è il corpo di Cristo. Con la mia sola intelligenza non arriverò mai a dire che Maria è vergine, pur avendo dato al mondo un bambino. Ci troviamo di fronte dunque a cose che ci superano. I teologi chiamano questo tipo di fede l'accoglienza di verità che superano il nostro, la nostra intelligenza, si dice fides que creditur: la fede che è creduta. La fede che è creduta comporta l'accoglienza di determinati contenuti ma la vecchia teologia dice giustamente questa fede non basta perché è gnosticismo occorre la fides qua creditur fides qua creditur fides qua creditur cioè quella relazione quel legame, quel fascino per cui tu scegli di giocare tutta la tua vita sul modello di quella persona. L'insieme e la fede. Separatamente non è un bel niente. Giacomo sta puntando molto su questo discorso, la fede da sola, quella che accoglie le verità che ci superano, non salva, perché questo tipo di fede lo possiede anche il demonio. Occorre anche l'altra fede, quella che opera. E opera in un determinato modo. Paolo non ha questi problemi. Siamo in due epoche diverse, e i destinatari sono diversi. Mentre Giacomo ha una comunità dove la filosofia gnostica era entrata, e quindi lui deve disintossicare questo gruppo di persone da quel modo di pensare, fede è accogliere il mistero basta. Io sono credente, ma non praticante. Questo è gnosticismo puro, è un'eresia, già vissuta dalla Chiesa Antica alla fine del primo secolo per tutto il secondo e parte del terzo secolo. Paolo invece ha come destinatari degli ebrei convertiti al cristianesimo. Per l'ebreo la fede che cos'è? È una realtà che non può essere scissa dalla morale. Ascolta Israele. Il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore, fondamento della fede ebraica. Amerai vuol dire essere fedeli. Sarai fedele al Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le tue forze. Ma questo è il fondamento della morale ebraica. E nello Shemach Israel sono una cosa sola l'ebreo ripete due volte al giorno ancora oggi questa brevissima preghiera Paolo dunque ha come ascoltatori gente che la pensa così se tu credi ti comporti in una determinata maniera Paolo non ce l'ha con le opere Ce l'ha con le opere della legge. Voi dite, ma che differenza fa? Adesso ve lo spiego. Gesù combinava miracoli anche di sabato. Ed è uno dei rimproveri che gli vengono fatti non solo ma è anche una delle accuse che vengono fatte al processo. Operare di sabato all'epoca di Gesù era assolutamente proibito perché di sabato non si poteva fare niente. L'unico lavoro che si poteva fare era il cammino, il percorso dalla tua casa al tempio andata e ritorno basta neanche far da mangiare potevi dovevi prepararlo il giorno prima non si poteva fare commercio non potevi fare niente il giorno di sabato era riposo Gesù invece fa miracoli a tamburo battente e sembra anche che ci trovi gusto ma perché? Perché lui andava in sinagoga, vedeva un disgraziato, in sinagoga gli faceva il miracolo. Ma era perché lo vedeva in sinagoga, non perché andasse in cerca di questa povera persona che aveva bisogno. E quindi di sabato. C'è una polemica. E Gesù spiega perché lui opera di sabato. E se ricordate lui fa due ragionamenti il primo è questo dice ma se tu hai un animale che è caduto nel fosso di sabato ti è permesso di tirarlo fuori e riportartelo nella stalla ora se ti è permesso questo con un animale Salvare un animale tanto più deve essere permesso salvare una persona. Questo è un ragionamento di tipo sapienziale, in cui Gesù gioca sulle eccezioni morali del sabato, che al suo tempo erano permesse dal rabbinato, le scuole rabbini che dicevano così. Sabato non si lavora, ma se un animale in caso di necessità tu lo aiuti. Eh, dice Gesù, se questo è permesso dal rabbinato per un animale, a maggior ragione, si può dedurre che sia permesso per un individuo. Ma poi fa un secondo ragionamento e dice ma Dio Durante il sabato, fa del bene o no? Per noi una dicitura del genere è stupida. Nel mondo orientale significa, ma Dio di sabato sostiene la creazione o la lascia andare in malore? È ovvio che la risposta è sì, Dio di sabato... Sostiene la creazione, se no per davvero andiamo in malora. E allora se sostiene la creazione, io sto continuando l'opera della creazione facendo queste guarigioni. Capite? E poi c'è un terzo argomento, in questo caso di tipo esegetico. Leggendo i due comandamenti del sabato, quello di Esodo 20 e Deuteronomio 5, si capisce benissimo che il sabato non è in funzione del riposo. Il riposo è uno strumento attraverso il quale l'uomo sperimenta di essere uguale a Dio. Perché nel primo comandamento, nella versione di Esodo 20, si dice Dio ha lavorato sei giorni, il settimo si è riposato, tu lavori sei giorni, il settimo ti riposi, fai come Dio. Esodo 5, in Deuteronomio 5 si dice Dio ti ha liberato dalla schiavitù dell'Egitto, sì allora anche tu una volta per settimana liberi i tuoi schiavi dalla loro schiavitù e li lasci liberi e quindi non fai fare loro niente e quindi anche tu fai niente il riposo è un modo con cui tu imiti Dio. Basta. Ma allora l'obiettivo del sabato è recuperare la propria identità d'immagine e somiglianza di Dio. Non è finalizzato al fare niente, ma è il fare niente che è finalizzato a qualche cosa di più importante, a scoprire la tua identità divina e questo lo ottieni imitandolo e Gesù dice Dio fa del bene o no? sì, allora lo faccio anch'io vi è chiaro? oggi se siete stati a messa o se andrete ascolterete un Vangelo che è un bonbon ma il bonbon del Vangelo lo trovate nei primi versetti perché le altre sono esemplificazioni Due terzi del Vangelo di oggi, in passato vi fu detto ma io vi dico, sono esemplificazioni, ma la chiave la trovate all'inizio, quando lui dice guardate che io non sono venuto ad abolire, ma a plero, in greco plero vuol dire tante cose. C'è una promessa, c'è un adempimento della promessa. Come si dice l'adempimento della promessa in greco? Plero, hai adempiuto. Tu riempi un secchio d'acqua, ce l'hai a metà, manca ancora l'altra metà, tu ci metti dentro anche la seconda metà, come si chiama questa azione? Plero, completare, adempiere portare a compimento quando poi Gesù esemplifica fa ancora peggio perché dice lasciate stare quello che vi è stato detto fate quello che vi dico io quindi abbiamo tre atteggiamenti che Gesù ha nei confronti della legge cioè dell'Antico Testamento c'è qualcosa che passa, la profezia che viene adempiuta. Quindi permane valido questo dato che trovate nell'Antico Testamento. Poi ci sono altre cose che invece l'Antico Testamento ha come cose incomplete e lui viene a dare completezza. E poi ci sono altre cose che dall'Antico Testamento non passano al Nuovo. E se voi leggete con attenzione o ascoltate a cui è con attenzione il Vangelo di oggi, vedete che il denominatore comune di tutte queste antitesi, in passato vi fu detto ma io vi dico, sono tutte antitesi che eliminano il codice scritto e fanno appello alla tua sincerità di coscienza. Geremia l'aveva detto nel capitolo 31 che con la nuova alleanza Dio avrebbe scritto la sua legge nel cuore delle persone, non più in un codice esterno. E voi notate come Gesù in questo caso abbandoni le opere della legge e si appelli alla coscienza veritiera della persona. Vi è chiaro fin qua? Benissimo. Paolo intende proseguire su questa linea, non è che Paolo non abbia stima per le opere, anzi ne ha molta. Provate per un momento ad andare alla linea 100. Nella linea 100 io vi ho citato un testo della lettera ai Romani, che è il capolavoro di Paolo. È la lettera dove lui fa un vero e proprio trattato sulla giustificazione, cioè su quella verità di fede per cui Dio ci fa giusti. E quindi ci dà la possibilità di essere salvati. Tu, però, linea cento, con il tuo cuore duro e ostinato sta rivolgendosi a un tu inventato, sarebbe un interlocutore ipotetico, di stampo ebreo cristiano. Tu però con il tuo cuore duro e ostinato accumuli collera su di te per il giorno dell'ira e della rivelazione del giusto giudizio di Dio, che renderà a ciascuno... Secondo la sua fede No, no Secondo le sue opere La vita eterna A coloro che Perseverando Nelle opere di bene Cercano gloria, onore e incorruttibilità Nello spazio di tre versetti Paolo dice Quanto sia importante agire perché Dio renderà a ciascuno secondo non la sua fede, ma le sue opere. Poi qui subentra il discorso della proporzionalità, per cui la vedova dà più di tutti buttando venti centesimi, ma capite allora a questo punto che non è la legge che determina il valore di un'azione. Ma è l'atteggiamento interiore. Lei ha dato quello che poteva. E dando quello che poteva ha dato il massimo. Venti centesimi. Paolo dunque non fa il discorso di quanto grande debbano essere queste opere. Ma le opere ci devono essere perché Dio renderà a ciascuno, secondo le sue opere, secondo quello che poteva fare. Ma il fare c'è. La vita eterna a coloro che, perseverando nelle opere di bene. Seconda lettera ai Corinti, siamo alla linea 104, poi torneremo indietro. Tutti infatti... Dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo per ricevere ciascuno la ricompensa delle opere compiute quando eravamo nel corpo, sia in bene che in male. Opere, è scritto. Capite però che sia nella lettera Lettere Romani sia ai Corinti queste opere non sono agganciate alla legge. Mentre invece, se avete letto alla linea 86, si parla espressamente delle opere della legge. Perciò c'è una distinzione tra le opere della legge e le opere che derivano dalla fede cristiana. Io so che voi conoscete a menadito il Vangelo di Marco, soprattutto il capitolo settimo, dove c'è un esempio anche ridicolo, e Gesù lo fa apposta. Tu hai 100 euro in tasca, pensi di darli alla sinagoga o al tempio, viene tuo padre che non arriva alla fine mese con la pensione e ti dice mi presti 100 euro, e tu gli dici li ho, li ho in tasca, ma non sono più miei perché li ho promessi al tempio. E lì Gesù va giù di brutto e dice tu, semplicemente per una postilla fatta dai rabbini neghi la parola di Dio la quale dice dai il giusto peso a tuo padre e a tua madre capite? dunque noi abbiamo una polemica fortissima da parte di Paolo nei confronti di quelle opere che derivano da una legge mentre invece c'è una presa molto seria nei confronti di quelle opere che derivano dalla fede. Se voi notate, Giacomo dice la stessa cosa. Con le mie opere io ti mostro qual è la mia fede. Ma allora sono opere che derivano dalla fede, non dalla legge. Vogliamo tradurre? Oggi è domenica La legge dice Che dice la legge? Non andateci Sembra un controsenso Non andateci perché è la legge che lo dice O ci andate perché siete convinti Che lì voi accedete alla parola di Dio Che è vita eterna Le mie parole sono Spirito e vita Andate lì perché c'è l'Eucarestia Chi mangia di questo pane e beve il mio sangue Ha la vita eterna già da adesso E ha la garanzia che io lo risusciterò nell'ultimo giorno Per questo si va a messa Non perché c'è una legge Se noi ci andiamo perché c'è una legge Allora ha ragione Gesù nel Vangelo di oggi, se la vostra giustizia non è superiore a quella degli scrivi e dei farisei, ciao. I ladri e le prostitute vi precederanno nel regno dei cieli. Noi facciamo fatica ad entrare in questa logica perché siamo abituati alla legge codice della strada, codice penale, codice civile, sono a posto con la legge, che mi può dire niente, ma non è quello il problema. Il mondo greco, pur essendo antico, ci sopravanza di chilometri sulla maturazione come cittadini e come uomini, aveva prodotto una tragedia chiamata Antigone, dove il vero problema che si poneva in questa tragedia era «Le leggi scritte sono tutto?» E la tragedia risponde «No!» Perché la ragazzina, la piccoletta, Antigone, è una fringuella. Contro la legge scritta del fratello prepotente va a seppellire il fratello soccombente, quello che era stato ucciso e lasciato insepolto nella spiaggia, lei contro una legge scritta va, seppellisce il corpo del fratello morto, il fratello prepotente la processa e la condanna a morte. E lei, prima che venga fatta l'esecuzione, dice... Esiste una legge che non è scritta ed è superiore alla legge scritta ed è la legge della coscienza. Il mondo greco aveva capito benissimo questo e il cristianesimo ti sta dicendo la stessa cosa. Lascia stare la legge scritta perché se tu compi qualche cosa semplicemente per obbedire alla legge il tuo essere persona giusta non supera quella giustizia degli scribi e dei farisei. Opera perché hai una convinzione profonda, hai delle motivazioni profonde e quindi in coscienza tu dici «è bene che io faccia questo». La legge è solo una specie di cartello di indirizzo, ma tu non ti comporti perché c'è il cartello. Ti comporti perché sei convinto. Pordenone, 86 km. Io quando arrivo a Mestre da Roma eh, e vedo Pordenone 86 km mi pare di essere a casa. Ma io vengo a casa perché ho piacere di venire nella mia stanza a dormire nel mio letto. Non perché me lo dice il cartello. Questa è la mentalità che Giacomo vuol trasmettere. Allora, se noi tiriamo una piccola linea, cosa dobbiamo dire? Quando leggiamo i testi biblici e troviamo questa specie di apparente opposizione, la prima cosa è capire bene i due testi. La seconda cosa è fare l'analisi dell'autenticità, wow. Voi prima vi sarete anche annoiati un poco quando io ho cercato di dire ma chi l'ha scritta, dove l'ha scritta, quando è stata scritta questa lettera. E nonostante avessimo scavato nel testo non è che abbiamo ricavato grandi cose. Però abbiamo ricavato dal testo un dato importantissimo, che il testo di Giacomo è Antignostico. di tutto quanto quello che vi detto questa è la cosa più importante quando si fa una lettura attenta di un testo si fa l'analisi dell'autenticità chi l'ha scritto, quando, dove, a chi in questo caso noi abbiamo stabilito che la lettera di Giacomo è scritta agli gnostici che devono essere riportati nella retta via Mentre Paolo scrive a degli ebrei convertiti al cristianesimo, due destinatari diversi, due concezioni diverse, due modi di ascoltare diversi. Quando ci sono due modi di ascoltare diversi, si dice la stessa cosa, ma in modo diverso, perché c'è l'interlocutore che è diverso. E allora Paolo cosa sta dicendo? Voi ebrei non trovate la vostra sicurezza di salvezza nella legge, trovatela nella vostra coscienza, una coscienza che è modellata dalla fede. Quindi noi ci serviamo per la fede, non perché osservi una tabella. Questo era il modo di parlare agli ebrei di Roma convertiti al cristianesimo Giacomo ha a che fare invece con un movimento culturale che riteneva che il pensiero era la fede e quindi bastava dare l'assenso del pensiero ai misteri e si era credenti e quindi si era salvi e Giacomo prende il demonio come punto di riferimento e fa un ragionamento che demolisce questo tipo di atteggiamento Due interlocutori diversi, due argomentazioni diverse per la stessa verità. Una. Una verità detta in forma apparentemente diversa, ma è diversa perché il destinatario è diverso. Vi è chiaro? Dove sbaglia Lutero? Dove i nostri fratelli protestanti hanno preso fischi per fiaschi? Proprio in questo ambito. Lutero ha preso il testo ed è rimasto fermo al testo senza domandarsi chi è il destinatario. È importante il destinatario? Sì, vi faccio un esempio. Quello che sto facendo alla casa dello studente. Se io dico sia santificato il tuo nome, un cristiano di duemila anni fa capisce benissimo. Voi non capite. Allora per dire la stessa cosa io devo dire, tu Dio rendi contaminante di vita la tua presenza tra gli uomini e nella storia. Voi dite, ma Dorenato è un'altra cosa? No, è la stessa cosa. Perché io non ho fatto altro che prendere le singole parole, strizzarle come un grappolo d'uva e farvene fuori quello che è il nettare. Ma altro è dire a noi oggi tu Dio rendi contaminante di vita la tua presenza tra gli uomini nella storia. E questo lo capiamo benissimo. Ma se io oggi dico sia santificato il tuo nome, non capiamo un piffero di niente, perché voi siete dei destinatari diversi da quelli che erano duemila anni fa. Il destinatario cambia la forma di comunicazione, se il mittente è intelligente perché se il mittente gnocco, addio Bisi, il mittente gnocco, ripete sempre le stesse cose, che davanti abbia un eschimese o un tuareg, non gli importa. Ma se tu tieni presente che è molto importante che il destinatario capisca, allora tu modifichi le parole, mantenendo lo stesso concetto, ma trasmettendo secondo le parole che il destinatario riesce a capire. Sì? Ecco, questa è l'esegesi. È quella che faccio io da 40 anni. Prego. Se via, è possibile non lasciarsi contaminare questo e noi cristiani diciamo beati i poveri in spirito. Questo mondo non dice beati i poveri in spirito. Poveri in spirito vuol dire che puoi avere anche un conto bancario infinito. Ma questo vuol dire essere ricchi? No, non è questo il problema. Il Vangelo non è un analista sociologico. Povero in spirito vuol dire che tu non fondi la tua felicità su quei soldi, prova ne sia che li condividi. Sei capace di condividere con gli altri ciò che tu sei e ciò che tu hai. Questo è il povero in spirito. E quindi anche il mendicante può essere povero in spirito, quando condivide con chi ha meno. Cioè non è legato a. Se tu sei legato al tuo io, perché il tuo io è talmente ipertrofico che non deve essere toccato da nessuno, non sei povero nello spirito e quindi non potrai essere misericordioso. Le beatitudini sono un piccolo indizio per capire ciò che è non mondano, perché il mondano è esattamente l'antitesi, l'opposto. Il mondo non apprezza il mite, apprezza il prepotente, il forte. Il mondo non apprezza i misericordiosi, apprezza quelli che si fanno valere, sempre. Mi spiego? E Giacomo dice, non lasciatevi contaminare, sporcare, da quella mentalità perché il cristianesimo ne ha un'altra riusciremo a vivere la mentalità cristiana fino in fondo siamo persone limitate piene di difetti facciamo due passi avanti, uno indietro qualche volta anche due ma sappiamo qual è la strada che non è quell'altra Ho ucciso un uomo per una mia scalfitura, e un giovane per un mio livido. Sette volte sarà vendicato Caino, ma l'Amec settanta volte. Questa è la mentalità di questo mondo. Aprite il giornale e non c'è bisogno che io vi dimostri niente. E Giacomo dice, non lascia. sembra vincente quella mentalità lì. Soldi, gloria, potere, fare quello che si vuole, prevaricare. Non è questo che il cristianesimo propone. E quindi non lasciarti contaminare da quella mentalità. Questo sta dicendo Giacomo. Cosa dite? Guardate che il cristianesimo è una proposta... E come tale resta per tutta la vita. Ognuno di noi fa. Avete capito? Fa quello che può. Perché Dio dice che la vedova ha dato più di tutti. Ha fatto quello che ha potuto. Venti centesimi. Noi invece siamo piuttosto matematici, se c'è un ideale bisogna raggiungerlo, ma se non ce la fai, non ce la fai. E Gesù tiene conto di questo, però fai quello che puoi, secondo quella linea, non abbracciare l'altra. Molto spesso ti capiterà di abbracciare l'altra, ma allora riconosci che è una debolezza, è un errore, è un peccato, è un qualche cosa su cui convertirti. Non fartene una tragedia. L'importante è riscoprire quello che è il messaggio evangelico. Per questo motivo il cristiano ogni giorno dovrebbe leggere un pezzettino di Vangelo, non per il gusto di leggere, non per diventare biblista, tanto non lo diventerete lo stesso. Non lo sono neanche io. Io ogni giorno studio e i ragazzi mi dicono «Ma lei come fa a perdere tempo a studiare?» Ce n'è da imparare ancora. Ma è proprio per assumere nuovamente, sempre da capo, questa mentalità, questa sensibilità, che non ti deve processare, se sbagli. Ti deve semplicemente aiutare a fare shuv, parola ebraica molto complessa. Il beduino sul cammello perde la carovaniera, si trova in mezzo al deserto, gira il cammello... E poi lascia che il cammello, pian piano, con il ritmo che decide lui, torni a riacquistare la carovaniera.